Da Kate Middleton ad Amal Clooney, chi sarà eletta mamma del 2017?. Tra le candidate pronte a indossare la corona di mamma del 2017 ci sono, ovviamente, la splendida Kate Middleton e la meravigliosa Amal Clooney, due mamme che hanno incantato tutti i loro fan durante lultimo anno. Da Kate Middleton ad Amal Clooney?. Chi sarà la mamma dell'anno?. Sono tanti i contest che vogliono rendere merito alla mamma VIP migliore dell'anno, questo è il 3D lipo Celebrity celebritimum of the Year Hour 2017, e tra le candidate spiccano nomi amatissimi dal pubblico, come Kate Middleton e Amal Clooney. La bellissima duchessa di Cambridge, già mamma Beast. Quest'anno ha stupito tutti con un bellissimo annuncio, aspetta il terzo figlio e presto a Kensington Palace ci saranno due piedini in più a correre per i lunghi corridoi dorati della residenza reale inglese. Da alcune settimane, però, la Midleton non appare in pubblico a causa di fortissime nausee. Che la costringono a un riposo continuo, stesso copione delle due prime gravidanze quando, però, si era addirittura reso necessario il ricovero in ospedale per i peremesi gravidica. Questa volta, pare che il royal baby numero 3 si stia comportando meglio e che la supermamma necessiti semplicemente delle amorevoli cure dei suoi cari e di un periodo tranquillo, lontano dalla sua frenetica agenda. Sarà lei a vincere il premio come mamma del 2017? Certamente il suo nome è molto quotato, come anche quello di un'altra splendida VIP dello star sistema americano, Amal Clooney, che quest'anno ha regalato al marito due splendidi gemelli, Alexander e Ella sono stati accolti dai genitori con una grandissima gioia al quadrato, vista la gravidanza bis. Senz'altro l'incantevole libanese sarà molto votata dal pubblico affinché vinca il contest, anche se, dobbiamo dirlo, George Clooney potrebbe essere ugualmente preferito come papà del 2017, l'attore sta dimostrando di essere davvero un padre amorevole, desideroso non solo di prendersi cura dei neonati, ma anche di dare il cambio ad Amal per fare i turni di notte. Mia moglie si alza ogni tre ore aveva fermato il divo di Hollywood, così lo faccio anche io, Chateau. Mamma dell'anno, ecco le altre candidate. Nella breve lista di candidate alla corona di mamma del 2017 appare anche quello di Keryl, cantante britannica e giudice della versione inglese di X Factor. È stata proprio in quella sede che ha conosciuto il futuro papà del piccolo Bear, nato quest'anno, si tratta di Liam Paine, ex son e direzione solista dal 2016. L'annuncio del lieto evento è arrivato su Instagram, con un dolcissimo messaggio e una foto del neo-papà con in braccio il dolcissimo bebè appena nato. Chi tenterà di portare via il titolo a Kate? Ama le Keryl. Tra i nomi, c'è anche quello di Colleen Roney, moglie di Vaine Roney, celeberrimo giocatore dell'Everton ed ex nazionale inglese. La cicogna e questa è la numero 4. Non ha ancora finito di portare piccoli fagottini ai genitori e i due sono davvero raggianti. Infine, anche Jerry Horner. Meglio nota come l'ex-speech Girl Jerry Alliwell, è diventata mamma per la seconda volta proprio a inizio anno, dunque perfettamente in lizza per la corona di Mum of the Air 2017.